Che cose Tenerife, oggi parliamo di frisbee. Andiamo dal nostro amico che. Oh, eccoci! Ciao. Ciao a tutti! Amico... Io sono Fabio Percario, sono di Milano, sono da due mesi qua, dopo un'altra esperienza tre anni fa solo di frisbee, sono stato qua sei mesi. Voglio comunicare a tutti, se volete venire a imparare, soprattutto ai ragazzi più piccoli, Media età, scuole medie, prime superiori. Che tipo di frisbee è questo? Questo è un frisbee Molto leggero, allora. un frisbee molto leggero Faccio... Che arriva dall'America, no, no. ci esatto. sono sopra le istruzioni? Bene Praticamente giochiamo contro il vento, possiamo giocare sia da soli che in compagnia. Fantastico, lo scopo è divertirsi. Io penso, io e te sì, proviamo a divertirci Esatto, insieme Provo sicuramente imparare qualche mossa Però vediamo. ripeto, soprattutto È aperto a tutti Però è dedicato soprattutto a chi è più piccolo A chi ha voglia di giocare Come avete visto possiamo usare qualsiasi parte del corpo Siamo in spiaggia Dove ci possiamo sì. trovare? Noi possiamo incontrarci Io so, solitamente sono qua alla spiaggia In questa spiaggia dove ci troviamo davanti che qui era la spiaggia di Troia, esatto. se no è molto più bello a giocare perché c'è un vento più favorevole alla spiaggia di Fagnabè. Perfetto, perfetto. Allora per tutti gli amici che vogliono imparare e hanno bambini che vogliono imparare il.. Questo frisbee... è un, è un frisbee, frisbee, diciamo un frisbee freestyle. L'attrezzo si chiama Wiz Ring, perché Wiz è un whiz il rumore americano il ring è un cerchio ma ci sono i segreti da imparare il segreto, l'unico segreto che c'è è come un elicottero perché più gira e più rimane in sospensione se gira poco il frisbee cade se invece gira tantissimo qua sotto si crea come con l'aria rimane in sospensione e ci possiamo divertire perfetto la, poi la cosa più importante è leggero spiaggia anche se ti viene addosso non ti fa male ah, è importante, è la sicurezza è molto importante esatto la cosa Benissimo. più importante allora io vado a provare con lui ci vediamo tra un attimo ok ciao ciao! Sì. oh guarda qua che bel vento che c'è oh Tre, tre colpi! Se Tenerife, io sono morto, ci vediamo alla prossima puntata e sotto il video scriveremo gli appuntamenti del nuovo Brisbee a Tenerife. Ciao, ci vediamo, hasta guavo, hasta pronto!